Procediamo con la presentazione dei vari circuiti. Qui abbiamo ponte raddrizzatore e trasformatore alimentatore a 12 volt. Qui invece i tre relè adibiti alla carica dei condensatori, limitata dalle quattro resistenze di potenza posizionate su dissipatore fissato qua sotto. Passiamo ora ai circuiti di pilotaggio azionati da pulsante e fotorelevatori posizionati qui. Per ultimi i circuiti di trigger degli SCR costituiti da un semplice TRIAC. Come indicatore di carica completa ho optato per una semplice e minimalista DOT BAR. Per quanto riguarda la carica dei proiettili abbiamo questo un po' rude meccanismo che, anche se a scatti, fa il suo dovere. I due interruttori sono per L e alimentazione generale, per la carica. Questo è tutto, procediamo con qualche sparo.